Oggi volevo parlarti dei bracci aspirati Eh, spesso e volentieri mi trovo ad affrontare eh, delle conversazioni con eh, tuoi colleghi e magari anche a te potrebbe essere utile parlare un attimo di questi bracci che hanno un'aspirazione localizzata in un determinato punto. Perché voglio parlarti di questo? Perché spesso e volentieri eh, quella che può essere la diciamo il un discorso comune, insomma, un pensiero comune da parte di tutti è quello che mh, maggiore è il cappellotto di eh, aspirazione, diciamo, quello che tu vedi solitamente trasparente, no? quello che c'è alla fine del, del braccio aspirato, eh, maggiore è la superficie di captazione no? che uno può pensare eh, di avere anche in termini di efficacia. In realtà non è propriamente così, devi immaginare che eh, se vuoi avere dipende un po' dalle elaborazioni, però devi immaginare che se vuoi avere un punto localizzato specifico e preciso e vuoi avere una maggiore velocità di aspirazione perché poi quello che interessa a te è che venga preso tutto il contaminante, se stiamo parlando di fumi piuttosto che solventi, che acidi a seconda di quello che stai utilizzando perché magari non hai la possibilità di utilizzare una cappa chimica o per spazi o per lavorazione perché la lavorazione non te lo consente allora eh, hai bisogno di un punto specifico dove andare ad aspirare, tu hai necessità di avere una velocità di aspirazione, quindi di captare tutto quello che è il contaminante in quel punto preciso. Se andiamo a utilizzare il cappellotto, che succede? Che spesso volentieri questo non riesce ad arrivare nel punto preciso del contaminante, e per punto preciso intendo non a un millimetro, ma anche a 5, 10, 15 cm. Si potrà eh, ovviamente inserire, perché magari c'è uno strumento, dipende poi ovviamente dalla fonte no? di, di quello che può essere il contaminante, però eh, immaginiamo che c'è una certa distanza. Allora devi capire e considerare che se vai a posizionare un anemometro, che è lo strumento che abbiamo utilizzato in questi casi per poter fare le prove appunto, di aspirazione, velocità, per calcolo delle portate di quelli che sono i bracci aspirati, se andiamo a mettere l'anemometro a filo caldo, immaginiamo il nostro cappellotto, quindi il nostro braccio aspirato, ci andiamo a mettere nella parte di, eh, diciamo del canale, in cui eh, termina il canale e poi inizia il cappellotto, lì potremmo avere anche 2, 3, 4 metri al secondo di velocità. Se andiamo poi a fare una misurazione a filo del cappellotto, quindi proprio attaccate alla fila del cappellotto, eh, andremo a vedere che praticamente la velocità potrebbe arrivare già lì intorno ai 0,7, 0,8 metro al secondo, cioè, insomma, dipende poi dal, da tante cose: dipende dal condotto, dal canale, dalla tipologia di canale, dipende dalle curve, da quante se sono ragggiate o non sono raggiate, eh, dal dimensionamento, se ci sono restringimenti, dove è posto il motore, le distanze, se qualcuno ha fatto bene i calcoli. Insomma, sono tantissime le cose, però immaginiamo. Nella situazione in cui eh, si sono fatti bene i conti, il motore aspira bene e eh, per bene intendo che non puoi mettere un motore di un aeroplano perché altrimenti con una sessione così piccola ti potrebbe portare a una forte rumorosità quindi ci deve essere sempre un giusto compromesso ma quello che dobbiamo che volevo spiegarti è che alla base quindi del cappellotto avremo una certa velocità che è ancora idonea man mano però che ci allontaniamo da questo cappellotto e soprattutto al centro man mano che ci allontaniamo questa velocità cala drasticamente fino ad arrivare a zero quindi ecco che o il cappellotto voi lo mettete direttamente ma sopra il contaminante cioè deve avere proprio il contaminante in quella posizione quindi a distanza di pochi centimetri o altrimenti diventa inefficace ad esempio ho delle lavorazioni dei clienti che hanno necessità di lavorare di scaldare delle, del bitume o cose del genere insomma di scaldare quello che può essere un determinato contaminante e addirittura di mettersi sopra con la testa per poter vedere all'interno adesso non so con un microscopio quant'altra senza scendere troppo nel dettaglio che non è mia materia però c'è una problematica di questo tipo quindi devono mettere la testa sopra in questo contesto il cappellotto non vi aiuta, io ho visto mettere i cappellotti laterali per, pensando che captino, ma in realtà non captano proprio niente, Allora, in questo caso quello che è il mio consiglio ad esempio è mettere e utilizzare la fetta di salame, così in gergo chiamata, eh, dovreste aver presente no, l'aspirapolvere di casa l'aspirapolvere ecco, di casa ha vari accessori, no? il, ovviamente il tubo, e alla fine del tubo c'è cioè la spazzola, ci sono eh, vari accessori tra cui eh, un, una parte dove c'ha eh, diciamo una, una superficie a taglio, ecco, diciamo così, quindi c'è la parte tonda e poi finisce a taglio. Quella superficie a taglio, che è poi è la stessa che abbiamo utilizzato ad esempio se andiamo a pulire la macchina, se ci piace lavare la macchina nel, nel car wash ecco che le, se andiamo a, fare, a prendere l'aspiratore hanno queste eh, queste parti finali a taglio perché, perché riducendo la sezione a parità di velocità di motore di aspirazione eh, ovviamente la velocità aumenta eh, notevolmente a parità di, eh, di, dello stesso motore quindi stesso canale, stesso motore, stesso tutto riducendo la sezione è facilmente intuibile che aumenta moltissima velocità ed ecco perché quella è la superficie che infatti eh, si attacca poi alla moquette, si attaccano a determinati punti perché crea una depressione tale, una forza tale da poter portare via tutte quelle che sono le briciole, anche i sassolini e quant'altro. La stessa identica cosa accade con i bracci aspirati che potete utilizzare nel laboratorio. Chiedete se avete una lavorazione specifica, avete un punto specifico o addirittura dovete mettere la testa sopra un contaminante, insomma avete la necessità e volete avere anche la certezza che venga prelevata eh, a una certa velocità e quindi eh, interessante perché stiamo parlando di 0.5, 0.6, 0.7 metri al secondo eh, a pochissimi centimetri allora, questa potrebbe essere una grandissima soluzione. Per quanto riguarda grandi distanze, ecco, fate attenzione perché quello che vedo io è bracci aspiranti a un metro, un metro e mezzo, due metri, dal contaminare, cioè, vi posso assicurare che non aspira nulla. Questo ora, un'azienda che viene a farvi i controlli. Ve lo dovrebbe dire, dovrebbe dare un po' di indicazioni, ma se andate a vedere le schede e fanno bene quelli che sono i controlli, dovreste riuscire a identificare il fatto che questi controlli vengono fatti uh, vicino, cioè le, le velocità che vengono prese vengono prese vicino al punto di aspirazione, perché se ci si allontana e voi chiedete all'assistenza di allontanarvi, andare a capire da dove voi lavorate, quindi c'è il contaminante al punto più alto, quindi dove sta il braccio aspirato. Vedrete che praticamente sul punto di contaminazione, dove viene generata la contaminazione, è praticamente zero la velocità. E quindi che cosa accade? Accade che se eh, c'è una dispersione, va nell'ambiente e quindi i primi a respirarlo sarete proprio voi, perché non viene captato. E quindi la soluzione non è allargare il cappellotto, perché ho visto mettere cappellotti molto più grandi, questa stessa cosa accade con le cappette aspiranti, ma ne parliamo in un altro video.